Quale poema ha più versi? La Divina Commedia o l'Eneide? Ha più versi la Divina Commedia perché la Divina Commedia di Dante ha 14.233 versi e L'Eneide di Virgilio ha 9.896 versi e sametri. Ciao, al prossimo video. A presto.